Oh, sono mezzanotte 46, oh, renditi conto Siamo in ritardo di, di 2-3 ore, anche eh? dovevamo arrivare alle 10.50 no, quasi... Andiamo vecchio, andiamo fuori Vi invitiamo ora ad assicurarvi che la cintura sia correttamente allacciata Siete pregati di selezionare ora la modalità aereo e tenere in sicurezza i vostri dispositivi <susurra> ويمسوها القمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض رضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والنجم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من رَبِّ أَيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلاء Siamo appena arrivati, ragazzi, all'aeroporto, al Aeroporto, ragazzi, in Cagliari, ragazzi, 3.60, abbiamo girato il volante, e tutto quanto, siamo ritrovati in Sardegna, ragazzi, lasciamo stare, lasciamo stare. È tutto successo così veloce che non abbiamo più capito niente e c'era arrivata un'occasione dal nulla che non si poteva rifiutare perché ci aiuta veramente a stare fit e avere un po' di partite nelle gambe, quindi dovevamo per forza approfittarne. Però adesso abbiamo un problema Siamo a 125 km Da dove dovremmo essere se non di più E vediamo Come arrivare lì Volo fino a Milano Da Londra fino a Milano da, Poi da Milano fino a Cagliari e Ancora da Cagliari fino A centro Sardegna Che è 125 km Da dove siamo adesso e... Però almeno c'è il sole ragazzi E siamo in Italia L'aria qua in Italia è un'altra storia almond benvenuti in italia ragazzi la sardegna ora che figata ve lo giuro raga mi è mancata tanto l'italia è stra diversa, è una roba incredibile guarda il cambio il baretto zio ma. a londra manca è una roba del genere Manco. questi sono gelati veri zio non li vedo da che <ride> ce l'abbiamo fatta alla fine il signorino <ride> ha dovuto <ride> pagare ma quant'era la multa? posso stare dimmi che è sotto i 50 si sì, 5 euro nooo nooo no. ma il bello che sto vedendo ho visto una di quelle scene che del tipo con quella faccia lì e tagli I you. Impianti sportivi Da questa parte Ragazzi. Che bella Ragazzi Welcome To the new house Ragazzi Ora vi porterò in tour ragazzi Perché questa sarà la nostra dimora Se Dio vuole Per i prossimi non so quanti mesi Quindi ragazzi Dobbiamo solo che goderci gli istanti ragazzi Come vi ho detto ragazzi una delle cose che vi devo dire prima di continuare con questo tour ragazzi Sono qua a dimostrarvi che quando ci credi tutto è possibile E che quando vuoi qualcosa la attrai automaticamente verso di te Quindi devi crederci Non pensare a come accadrà quella determinata cosa Pensa solo al fatto che accadrà sicuramente Solo perché tu lo vuoi Quindi io lo volevo e stavo lavorando duro Ed è arrivata verso di me l'occasione quindi ragazzi tu devi fare lo stesso E so che alcuni di voi mi hanno scritto in chat Ed è per questo che ve lo sto ripetendo Quando ci credi tutto è possibile E quando vuoi qualcosa la trai automaticamente verso di te Però devi andare verso di lei Quindi bando alle ciance iniziamo ragazzi Tanto questo qua Ragazzi Uff. Ragazzi abbiamo dovuto sistemare subito le robe qua Comunque il frigo qua Sapete già in AmSane Armadietti Quelle robe Fornelli ragazzi Beh, Abbiamo anche un sacco di roba qua sotto Per cucinare Quindi dobbiamo un po' abituarci Poi c'è una stanza qua ragazzi Che è la stanza di uno dei ragazzi Che ha la playstation Quindi ragazzi Vabbè non voglio essere troppo Uno di quelli che si fa a fare degli altri Comunque ragazzi Qua abbiamo il terrazzo Che si vede già che è da calciatore Perché ci sono le scarpe sì, ragazzi, abbiamo il bagno qua. Ovunque andiamo, flexiamo ne, ne, nello specchio. E ovviamente ragazzi, ci deve essere per forza. Ci deve per forza essere un pallone, se no Comunque andiamo. Qua c'è la sorpresa più grande. C'è un ragazzo qua. Sì, sì, sì, sì, ti serve luce a te, ti serve luce. What is going on, ragazzi? Eh, Questo eh, ragazzo qua sì, è perso. Sono distrutto. Ragazzi, eh. rendetemi conto, ci... abbiamo avuto non so 16 ore di volo, no? Ho dormito se non mezz'ora durante uno dei voli e tra un'ora e mezza abbiamo allenamento. <ride> allora, abbiamo allenamento, ragazzi, quindi dobbiamo anche performare. Con un'oretta di sonno, quindi ragazzi siamo sempre spinti all'estremo, all'estremo del nostro corpo e dobbiamo andare a vedere come va. Non ci basta che rilassarci un attimino, per quest'ora e mezza che abbiamo di riposo, andare all'allenamento e vediamo come va. Come? Gli altri? sono e sono uno con le patate quattro Tutte e due... Wow. Se non ne prendi una dopo. domani.